L'armata della fame sta marciando, per saziarsi di pane, per saziarsi di carne, per saziarsi di libri, per saziarsi di libertà. Marcia avarcando ponti più sottili di capelli, più affilati di spade. È in marcia scardinando i portoni di ferro e demolendo le mura dei castelli. È in marcia con i piedi insanguinati. L'armata della fame sta marciando, i suoi canti di fuoco, i suoi passi di fuoco. Nel vessillo la speranza, la suprema speranza del vessillo L'armata della fame sta marciando Su di sé le città, città delle vie strette e dalle case buie Ciminiere di fabbriche, su di sé la stanchezza inesauribile del lavoro L'armata della fame sta marciando Estirpa e porta via i villaggi rintanati nelle grotte E i morti per la penuria di terra, su questa terra enorme L'armata della fame sta marciando per saziare di pane i senza pane e di libertà i senza libertà. L'armata della fame sta marciando ed è in marcia con i piedi insanguinati.